Oh in ordine, siete degli atleti delle olimpiadi Signori e sull'attenti Benvenuti ragazzi in questo nuovo video mm. Siamo alle olimpiadi del park Questo format è nato dalla noia estiva che c'è in park Infatti noi passiamo ore in park ragazzi Sotto il sole cocente Abbiamo le allucinazioni, talmente fa caldo in park Quindi cosa abbiamo detto? Dobbiamo organizzare una competizione di sfide stupide e sceme Per cercare di passare il tempo sostanzialmente Nel 2021, siccome ci sono le vere Olimpiadi a Tokyo abbia detto non siamo degni delle Olimpiadi certo che siamo degni di fare le Olimpiadi Olimpiadi del Monza Pizza Bike Park 2021 ragazzi guarda qua medaglia d'oro, medaglia d'argento, medaglia di bronzo premio speciale ragazzi per il vincitore dell'overall generale ci sono fatti di orizzontale Dai, vai in linea, disqualifichiamo subito Stanno iniziando le vere olimpiadi del 2021, le olimpiadi del Monza Pizzamaiquart! Abbiamo il primo partecipante, il primo la FIGICI, Teo Lomaci! E' al secondo, lo scrocco! Il nostro terzo partecipante, il signor Cacca! Presentati! Sam Corti! Sam Corti, da... L'ecco! con la bandiera dall'Italia Signore... Direttamente da Monza ragazzi Il pazzo ah, Così no, IL PAZZO così. Una new entry nei miei video ragazzi Il buon Eros Ramazzotti è qui con noi L'uomo che potrà soltanto intimorire tutti gli altri avversari ragazzi È l'uomo più sexy che abbiamo in parco. parte. Aspetta, che deve ripartire no, Ma si può essere così tanto così. disorganizzati? Dai donne Il dice? maestro ragazzi Membro ragazzi di a mio cugino racing team Beppino E alla fine un'imponenza incredibile Guardate com'è saldo sul terreno L'uomo sasso Salve. I partecipanti sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E sono io coglione Ah te non ti ho presentato Anche l'alboreto è partecipante ragazzi Abbiamo i nostri 10 partecipanti ragazzi che dovranno sfidarsi in 5 prove estreme che in realtà ragazzi non coinvolgono per forza la bici Abbiamo qui ragazzi 250 euro e ogni prova uno di loro si aggiunticherà un 50 euro, il migliore Come sapete benissimo il bag bagnato è una cosa mortale, scivolosissimo Difficilissimo salire anche perché lo stiamo facendo gonfiare più del dovuto, infatti è una montagna, è un pallone gonfiato Questa è la scalata della montagna del mozza Pizza Bag Alle ah, regole sono poche, bisogna salire solo dal davanti dell'airbag Vince chi riesce a stare in piedi in cima all'airbag 10 secondi senza farsi buttare per terra dagli altri Siete pronti? Sì sì sono pronto Tre! Неа! Yeah. Attenzione, attenzione, attenzione, 10 secondi, 1, 2, 8, 9, 10, 3 quarti, 10 e vince le Holomax, attenzione, prima sfida, abbiamo un vincitore della prima sfida e si becca il primo cinquantello ragazzi questa prima prova si è conclusa dietro di me il bag si sta sgonfiando i primi 50 euro sono stati aggiudicati a leo volevo subito adesso parlarvi però dello sponsor del video di oggi ragazzi che è buddy bank proprio perché ha fatto questa promozione che si chiama cinquantino apri un conto buddy bank per la prima volta entro il 30 settembre e attiva la carta di debito entro il 30 ottobre e ricevi 50 euro di bonus ma che cos'è ragazzi buddy bank ve l'ho già accenato ragazzi in altri video buddy bank è il modello di banca solo per smartphone by unicredit ragazzi non vedo perché non approfittare di questa promozione, veramente. Fanno comodo a loro 50 euro e si sbattono per prenderseli perché stanno facendo tutte le prove. Con Buddy Bank è ancora più facile, ragazzi. Vi lascio comunque tutte le info sia della promozione sia di Buddy Bank in descrizione. Eccoli! Seconda sfida ragazzi, la carriola più veloce del West Abbiamo sempre in pari i nostri 50 euro Prova a tempo, riempire la carriola più velocemente possibile Prendere la carriola, correre fino al cestino là in fondo dell'umido Giro di boa, tornare indietro e traguardo è la linea questa qua dei panettoni oh. Tempo migliore, si becca al 50 Via! Vai passo parcero Dai! Ok sì, basta partito okay. vai sam vai vai pezzo vai dentro no. no incredibile albia alboretata anche con la carriola dai sam dai sam puoi battermi dai sam oh. Oh, perde un po di terra attenzione ma è stanco oh. Oh. Quanto? Oh, 1 0? 2 yeah. La carriola più veloce del West e la giudica Duan Sam, Sam, oh, Sam grazie. grazie, grazie. Ragazzi, per la terza sfida usiamo veramente una bici. La mia nuova bici da Dirt. Che non ho ho ancora spoilerato. quindi, quindi... eccola. Tre banconote da 50 per ancora tre prove, ragazzi. Sì, ma Toto, tanto li guadagno comunque scaricando Buddy Bank. Perché abbiamo, ragazzi, scelto la bici nuova? Questi qua, ragazzi, sono nuovi. Sapete cosa gli facciamo fare? Un bel girettino in pump track. ma. Che schifo questa scena! <ride> che schifo. <ride> <ride> Un applauso per il Toto e le sue idee di merda. Leo. È partito! Prima! Madonna! No, non è possibile. Cioè Adesso stai soffrendo. Sì, però ho vinto. Magari <ride> <ride> quello che conta. E dopo la prima prova, anche la terza prova: attenzione, già 100 euro in tasca per eh, l'Euromax. No, no, Applaudite, grazie. Un applauso all'Euromax. Allora per la quarta sfida ragazzi Sarà una caccia al tesoro Dei 50 euro Voi dovrete partire tutti da un punto Dovete essere completamente bendati ciechi Io nasconderò questi 50 euro E vi dico dove saranno Voi da bendati dovete trovarli Sto andando a nascondere il cinquantello Qua Sembrate da 7 Conterò fino a 10 E voi dovete girare tenendovi la mano Fate un bel giro giro tondo tutti assieme Quando finisco di contare vi lasciate le mani E andate a cercare il 50 euro 5, 6, 7, 8, 9, 10 Apri un po' la mano Su quelli Master Poi non si va bene Master sì. Facciamo finta che non, non li avete trovati Con la mano problema. Si va che ci sei vicino Tira su No No Ah no scusa non è quello che preso No sbagliato Dai dai che ci sei Eh eh Eccoli lì Eccoli Oh che cazzo Li ha trovati è vicino dai, Ma lì ce li avete lì davanti Ce li avete lì Sono lì si, si sta e ha già vinti Yakupara da mezz'oretta circa. Davvero. No. Ma davvero? Sì. Ah, Ultima sfida e ultimi 50 euro in palio. Abbiamo in realtà due cerchi. Dovete stare dentro il cerchio più largo e dovete cercare di rimanere in piedi. Cioè non vale mettere giù i piedi sostanzialmente. Potete fare qualsiasi cosa, anche ostacolare gli altri, ma non dovete mettere giù il piede. Se mettete giù il piede uscite dal cerchio. Quando sarete in cinque dovete andare nel cerchio più piccolo. Tre, il finale fa la faccia. Oh, gli va dentro cattivo. Attenzione, oh, attenzione. Brava Mezzo. Peppino, Peppino esce vittorioso da quest'ultima sfida. E si becca l'ultimo cinquantone ragazzi. Sono stati dati, però qui abbiamo medaglie e si vince l'overall. Partiamo dal gradino più basso del podio, terzo classificato con una prestazione incredibile oggi. Il maestro vai, allora, vai. Un taglia, applauso, ragazzi. questa giornata è stata una lotta continua. Il secondo posto se lo giudica, Sam Shorty ragazzi. Porta sul gradino più alto del podio Una rosa ragazzi Incredibile Si oh, porta no. a casa 100 euro in contanti Il buon Leo Lomax ragazzi Un applauso eh. eh. Baglietta Tutto ah, set completo uh, uh. Queste cose devono ancora uscire Non ci sono ancora State all'occhio perché tra un po' usciranno Per adesso l'unico al mondo che ce le ha è le Premio di consolazione, barrette per tutti ragazzi Vai, lasciale ole. Ragazzi, dalle Olimpiadi del Monza Pizza Bike Park è tutto Ricordatevi che Buddy Bank ha, attiva la promozione cinquantino È stato un piacere, iscrivetevi E noi ci vediamo al prossimo video Bella An Spoiler, spoiler di fine video ragazzi Oh, Sto oh, oh, oh, oh.